Allora, grazie Presidente. Noi eh, in realtà con questo emendamento eh, andiamo a sostituire il punto 10 eh, del deliberato, quindi è un, de è un emendamento che elimina il punto 10 della delibera così come è protocollata e ne aggiunge un altro. Questo punto eh, aggiuntivo per noi è un punto fondamentale perché, come è stato detto anche eh, in discussione generale sulla delibera, Sicuramente questa delibera cerca come obiettivo quello di migliorare la lavorazione delle pratiche, quello di rendere la procedura più snella, più trasparente, eh, cerca di applicare al meglio la normativa, tuttavia è lampante ed è sotto gli occhi di tutti che a causa della successione del tempo di eh, varie leggi la cui applicazione risulta ad oggi eh, contraddittoria, a volte poco comprensibile, eh, tenendo conto delle varie sentenze che si stanno susseguendo nel tempo, che creano anche eh, malesseri e malumori da parte dei cittadini, eh, chiediamo appunto con l'introduzione del decimo punto nel deliberato al Sindaco e alla Giunta di adottare tutti gli atti di competenza al fine di sottoporre al Governo della Repubblica Italiana queste questioni e queste problematiche relative ai problemi delle trasformazioni e dell'affrancazione degli immobili nei piani di zona. Perché e credo che su questo saremo tutti concordi, una eh, effettiva risoluzione del problema si avrà soltanto quando si metterà a mano a livello legislativo, che quindi non è di nostra competenza, a eh, tutto il quadro normativo che nel tempo si è costruito e, che, come ripeto, è spesso in contraddizione. Quindi con l'emendamento chiediamo anche come Comune di Roma che il Sindaco e la Giunta si facciano portavoci di quanto diciamo, ha messo in evidenza quest'Aula e che ci sia proprio la necessità di un intervento a carattere legislativo. Grazie. A lei.